Fanno l'appello, e io non ci sono. Ecco il mio vizio, il ritardo. Fumo, alcol, sesso e bestemmia, fratelli di passaggio. Fuori di testa la mia marcia contro il tempo. L'eco del mio nome piange lacrime inebrianti, e io mi vizio di coppe colme di scadenze. Ridere di me, che domani piangerò sul mio ritardo. Lo combatterò, lo vincerò e finalmente passerò al fosso. Ora oh, è sempre, sempre in tasca la puntualità. Ma come volare? Le ali sono lì, in quel fosso. Impigliate.